Allora, credo di che posso iniziare. 3, 2, 1... Ciao! Sono tornato! Purtroppo. Allora, Google, eh, sì, sì, ok? Purtroppo lo dice a qualcun altro, quindi... Dicevo, sono tornato anche questa settimana per fare invece oggi delle Bill Battle! Yeah! Allora, quindi devo fare le Bill Battle. E allora, cosa possiamo fare? Facciamo le Bill Battle normali, le solo mod. Ok, allora, le opzioni sono chitarra, calcio, orso... Drill, che non so cosa significa Ok, vabbè, tanto è uscito orzo Facciamo delle gambine così Ti prego, fai che esca bene Ok, dai, dai Se Per adesso sta avvenendo uno schifo Aiuto Aiuto Verrà uno schifo, io già lo so Allora, vai, vai, vai, vai Vai, ok Allora la testa marrone dovrebbe, dovrebbe andare bene, ovviamente perché l'orso è marrone, quindi la testa sarà marrone. Allora, gli occhi... È derpo questa cosa! Cos'è? Aiuto! E gli faccio le braccine così. Tipo. Vai! Oh mio dio, che schifo! Cos'è? Oddio Cos'è questa cosa derp? Tipo facciamogli una pancina Così Cos'è Oddio È orrendo È orrendo È proprio orribile Che orrendo È orribile Con 3R Orribile Aiuto Mamma mia Che schifo Cos'è sta cosa? È orrendo. Io sono bravo solo a costruire case. Io. Bill Battle mai più, veramente. Aiuto. Questo non è un orso. Allora, vediamo le cose gli altri. Allora. Oh, ma. Ah, allora, guarda da dietro sembrava peggio. Quindi gli daremo un poop. No. <ride> Aiuto. No, questo qui con lo sfondo bello. No. Che carino! Gli da. Oh, eh, gli ho dato poop, facciamo un pintain. Cos'è sta cosa? È un cane questa cosa? Cos'è? Super poop vai te! Super pop. Ok. <ride> Cos'è? Madonna! Gli da. Poop. Eccolo qui il mio. Uh -huh. leggendari tutti legge. Ok. Oh mio dio, poop allora, eh, mi sembrava and andare bene Allora, questo qui cos'è? Cos'è super poop? Io quinto, quinto Oh mio dio, quinto su undici Sì, che bello Sono felice Prossima partita Ok, can, no Lo spazio, sì, lo spazio Lo spazio è bellissimo Allora, facciamo uno sfondo nero Vai, nero, sì, nero lo facciamo nero col calcestruzzo Vediamo come viene Col calcestruzzo Ok carino E poi facciamo pure Il tempo Mettiamo le tre Le tre di mattina Quindi di notte Potremmo fare tipo un uh, La luna magari Oppure no la terra Facciamo e facciamo e terra anzi no calcestruzzo e facciamo il calcestruzzo azzurro per i mari il calcestruzzo verde e poi il calcestruzzo bianco perfetto allora facciamo un pochino più in alto tipo così allora polo sud così ah, così perfetto questa qui è la terra secondo me e poi prendiamo tipo lanterna marina e ci facciamo la luna un pochino distante perché la luna è lontana in effetti Ok così tipo la luna lontana alla terra poi magari prendiamo che so un po' di Anderson. credo vada bene E facciamo magari un altro pianeta qui E boh così tipo poi magari prendiamo la, la terracotta rossa e facciamo Marte, anzi no, Marte è più simile così magari, e così che è leggermente più piccolo della Terra, quindi anche questo un 2x2 magari, sì sì, perfetto. Anzi qui facciamo un 3x3, così, e gli facciamo gli anelli, come li facciamo col vetro bianco, dai sì bianco va bene. Allora facciamo così tipo eh... Non mi va di fare un cerchio quindi li farò così, manco obliqui, li facciamo proprio dritti semplicissimi Ok perfetto Proprio sono un pochino brutti però Cioè noi ce li facciamo andare bene E sono carini così, a noi ci vanno bene E poi magari il sole che so No, vedo il sole no non mi entra però Potremmo fare un pianeta di magma Che ci sta Tipo che so Una cosa del genere Ok questo qui tipo Giove Lo facciamo così bello Giove anche se Giove Ha più colori rossi Quindi prendiamo un pochino di terracotta Di diversi colori tipo questa E se non sbaglio ha pure una tempesta Tipo vabbè non la facciamo Noi non ci interessa Della tempesta Qui ho lasciato vuoto Meglio così Così ci sbrighiamo E poi facciamo così No Perché di qui lo guardano Deve essere più pieno Ok Magari così Perfetto E poi prendiamo un pochino di magma E ci facciamo gli anelli Vai Tipo così Anzi no Tipo lune Lune di Giove Cioè Potevo fare di meglio Però Dai Carino La terra è un po' grande rispetto a Giove Però Vabbè allora, vediamo questo cosa sarebbe Pure lui di notte Questo qui ha fatto i pianeti in ordine Io gli do un ok Anche se poteva fare meglio Questo ha fatto tipo La luna, la terra e il sole Anche se gli poteva fare Meglio Quindi io gli darò un pup Ho vinto! Ho vinto! Sì! Ho vinto! Ho fatto benissimo Sì! Ho vinto, Sono bellissimo Sono felice Ho vinto Ho vinto Ok, allora Ultima partita Allora, Vediamo adesso Ok, arcade eh, Computer, computer, computer Votate computer eh, Così eh, Viene bellissima la tastiera Facciamo così Magari prendiamo un altro po' di lana così, perfetto e poi rimettiamo il rosso poi prendiamo un po' la pedana, prendiamo le pressure plate oro che ci stanno bene e quella in ferro e facciamo tipo la barra spaziatrice e tutti i tasti in oro che fanno l'effetto arcobaleno della tastiera bellissimo è bellissimo, mi è uscito benissimo perfetto, allora poi chiudiamo qui dietro con così magari Allora facciamo così Perfetto Fantastico E poi tocco proprio Facciamo un computer In minecraft in cui si sta Giocando a minecraft Perfetto Cioè proprio meglio così non si poteva Facciamo tipo così Ok Perfetto Mamma mia poi prendiamo la lana, anzi no, il calcestruzzo così, ok, poi la, un tronco magari, così, e le foglie, foglie non della giungla, normali. Facciamo tipo eh, così, così, ecco, un albero che ci può stare e con questo calcestruzzo copriamo tutto, ok, perfetto. Ok, perfetto, allora, questo qui è un computer fisso, però non so, boh, ok, gli darò un ok, il mio. Allora, good, eh, good, good, good, poi vediamo un po' qui, Orre no, è orribile sta cosa, okay, che è super pop, se. allora, un po' brutto. Questo, vediamo come al solito non collegati mai a nulla il mouse è bluetooth però ok ok niente di che cioè non è nulla di speciale non c'è chissà che quali caratteri oh uno completo uno completo good perché se lo merita perché è completo ha fatto tutto questo qui questo non è un computer è una tv Super Poop Ok ha vinto questo qui Che avevo detto che aveva fatto le cose complete Sono arrivato secondo Ok perfetto Credo siano andate molto bene Il battle Un primo posto, un quinto posto e un secondo posto Molto bello Quindi detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Ciao